Zombie apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video, vlog, paraghiccio, come state? Spero bene, allora Dunque Innanzitutto voglio dirvi che finalmente oggi sto riuscendo a registrare un video-vlog, guarda che riccio. E niente, sì, lo so, se ti ho messo in una maniera è proprio inguardabile, perché non inguardabile, in maniera proprio bruttissima come l'inquadratura, ma tra poco mi vedrà, anzi, appena potrò mi metterò nella maniera più giusta possibile, perché così non è possibile registrare e niente. Io adesso tra poco mi metto a fare altro, perché devo fare anche altro, non so se riuscirò a farlo o meno, <ride> si voglio provare. sentitelo voi non è colpa mia, eh, non è, è il cane che è giù, un cortile da noi, cane di mezzì, e adesso tra poco mi metto a pulire, ok, mi metto a pulire, camera mia va bene? Dai, a dopo. Anzi, venite con me. Allora, oh mamma, che buio, c'è un buio amicigiale, vabbè, niente. No, ecco qua. L'altro allora, non è finito. Così ho finito sono mi bagno, guardarsi. Sarà proprio un bagno. Trovo l'altro pezzo del, del pigiama. Eh, eh non mi metto questo. Adesso. Come metterlo? me faz Allora ragazzi mie, ho appena fatto il letto, finito di fare il letto, scusa che sono un po', stavo cadendo, aiuto vi giuro. Allora, ho appena finito di fare il letto e adesso mi devo dedicare a qualche altra cosa, cioè vorrei vedermi la camera però non so, non mi vedrà veramente, non ho idea di un bel niente, non lo so proprio, sono stanchissima oggi, ho troppo caldo ragazzi mie vi giuro che sono troppo accaldata non lo so perché ma ho un caldo allucinante non sono come anche io perché sto qua a, a discutere da niente però vabbè, ci attirevo a farvi compagnia e vi faccio compagnia ok e, dunque adesso eh, prendo il microfono e faccio un quattro chiacchiere come stiamo già facendo adesso e niente allora dove ho messo il microfono? Ah già vero, dimenticavo che l'ho messo in sala Già Vabbè, uso senza microfono, come solito vi dico Uso senza microfono, tanto lo so che si sentirà lo stesso eh, l'audio, quindi non lo so Io provo, ah, non so se farò un video di 5 giorni o solo di 2 giorni, forse lo farò di 5 giorni vediamo cosa ne esce fuori il quinto giorno se riuscirò a farlo non è detto perché devo fare anche altre cose cioè devo spiegare questa cosa qui del mio dente ma non so quando lo spiegherò quindi è tutto molto improbabile la cosa perché non so quando parto quindi non so non posso dire nulla perché non è nulla di sicuro cioè e niente questo è quanto ho ritrovato il mio, il mio vecchio portafoglio che mi era stato regalato a mia madrina ho ritrovato il mio vecchio portafoglio, va? sì, quello che ho tutte le scritture, le cose di Londra. Questo qua sarebbe in, in pratica questo qui con su scritto Londra. Vedete? Eccolo qua. No, non si vedrà mai, però ve lo dico tipo che è scritto. Aspettate un secondo, e vi metto la luce. Opla. No, così è troppo forte. Già. Ecco qua con su scritto Londra, vedete? Già. questa cosa è scritta londra e c'è roma qui londra qui e qui il bus di londra ecco qua e niente mi piaceva l'ho voluto l'ho voluto um, come dire me l'ha voluta regalare e l'ho presa ah questa non so che cavolo sia ah, forse la ruota panoramica sarebbe. vedete la ruota rossa o come non so non spiegare bene sia da una parte che dall'altra, vedete, già, niente. Poi la mia amica ha mai regalato, non so se ve l'ho fatto vedere, ma ecco qua, una scatolina del mulino bianco, vedete, che poi non è proprio il mulino bianco, no, è proprio del mulino bianco. Del mulino bianco. E, um, qua c'è un porta merenda, lo userò per portarmi ma forse come porta trucchi come porta qualcosina dentro e eh, se sì, la so da quello vedete tutto oh, come si dice no fosforescente. le vedrete un po mh, di colori sfalsati, io non so perché non abbasso un po' questa cosa ok vedete adesso si vede meno ecco così va bene vabbè dal vivo non è così acceso come di là perché c'è la ring light va appena accesa però dal vivo vi assicuro vedete, se spengo la luce per esempio si vede normalissimo si vede così se accendo si vede in una maniera non dico bellissima ma quasi eh, non è bella però c'è un peso allora cosa devo dire eh, devo terminare di eh, fare cioè, devo terminare di fare una scelta di prodotti di campioncini che, ho, che, non, che non ho mai utilizzato e non so ancora come diamine fare, ma va bene i dettagli. E niente. Quindi non lo so. Eh, mi sa che ci vediamo al un prossimo video, ragazzi, che ne dite? O oh, non lo so. Boh, vorrei fare un video tutto lungo, ma non so se mi riuscirà mai. Non lo so, non lo so, non lo so. Boh. E nulla. Nel frattempo qua mi ho ricomprato il bastone che non, non so dove, dove l'avevo messo. E questo qua è il bastone del selfie per incastrare il telefono qua. Ciao! Quante fessi che sto dicendo oggi? Non lo so, ma vabbè dettagli. E niente. Dunque... Allora, si vede bene, non tanto, aspettate che pulisco da questa parte, ops, no, così è brutto da vedere, Ecco qua, eccomi qua. qua, volevo vedere di pulire bene la, come dire, la, ma viene a mente, aiuto, la telecamerina, il buco, della la, la, la, la, sì, la fissura della telecamera, non so come chiamarlo, e quindi niente. E eh, che Vorrei andare a bere perché ho una sete tremenda. Vi porto con me, dai. Ah va bene sì. Ok, ho bevuto. Che avevo un enorme sete, ragazzi, una sete tremenda. E niente, come qua. Dunque, ho appena bevuto un po' d'acqua, so, sono molto interminabili per voi, però eh, non credo che taglierò niente, ma almeno vedete le pause altro non lo so fare ragazzi miei boh. non è altro niente eh. se sentite i rumori la televisione non è altro niente eh, almeno è bassa la televisione non è molto alta eh. se sentite i rumori e mia mamma che si sta vestendo e fa fatica a vestirsi perché era ho pazienza ma ha 80 anni e mia mamma fa fatica a vestirsi eh, Um, come si dice a cioè sì, niente e così aspetta un secondo ecco qua niente non ho proprio idea di come poter fare devo fare tanti altri video ma non so quando riuscirò a fare altri contenuti dovremmo fare prima perché si lo so sentite che si sta vestendo quindi a la pazienza allora cosa dirvi ho in mente di fare dei video tag oppure anche dei video trucco ciao e niente Questo è quanto. Vado al collo, mi sta facendo al collo. Aspetta, lezione. Aspetta, lezione. Ho trovato che. Eccomi... lì. e nulla. praticamente eh, non so quando uscirò riuscirò a fare questo benedetto questo benedetto come dire questa operazione in bocca che è un intervento e niente 你看 e come ragazze dunque ero, dove eravamo, eravamo rimasti, aiuto ce la posso fare e, e nulla eravamo rimasti che non lo so neanche io si sì, lo so vedete la sagoma dei miei occhiali vedete, vedete questa lucina dei miei occhiali ma ahimè se non, non li metto non vedo una mazza quindi vabbè e niente vi stavo dicendo che dove eravamo rimasti si sì, eravamo rimasti che non mi ricordo più nulla di quello che vi stavo dicendo vabbè ah PS se mi vedete ho questo maglione maglione barra ma, giovino, è perché non c'è tanto freddo ma non c'è neanche così mh, cioè non c'è neanche mh, allora io ho ho freddo ma non c'è tutto questo freddo anzi quando cada la sera c'è freschetto al mattino mh, seguente c'è umidità e poi come comincia a fare be belle giornate c'è caldo quindi camminando c'è un caldo pazzesco però io poi all'ombra all c'è freddo quando sono in casa che sto facendo altro computer seduta c'è freddo quindi, quindi per mia cosa mia voglia di non stare tutta come si dice tutta cioè, con questa maglia che ho vedete che c'è una maglia qua della Bonprix? no, non so se si vede vedete che c'è una maglia della pompuzza è leggerina della pompuzza però non voglio stare con quello quindi utilizzo questo giacco che ho, che ho preso al mercatino alla fiera e niente sotto c'ho c'ho questo c'ho questo questo acquistato sempre al mercatino a 5 euro nulla di che buono ci sto bene e sono comoda e, ed è bello elastico. È un pantalon questo. Non so se si, perce se, se si percepisce. Vedete, Però non si vedrà mai niente. Aspettate un secondo, vedete qua, ecco qua, Già. e niente. Al limite, farò una clip. Ve la metto quando entro in camera e faccio una clip e ve la metto come. Come sfondo del mio del mio video non lo so nel montaggio come sarà non ne ho proprio idea e niente il video perdonate mi verrà in, in bassa qualità ma la mia eh, condizione in casa mia infatti vedo che non è il massimo Vanno vengono le notifiche ma a tratti e io mh, vorrei fare i video di alta qualità ma non ci riesco è vero è importante la qualità ma anche il contenuto ragazzi. su via dai quindi metterò il video in 360 potrei metterli in cull io li registro in HT il bello è che poi quando li vado a caricare a salvare a esportare sono in 360p in qualità bassa questo perché? Perché la mia connessione M non è buona per niente è una schifezza di connessione aspettate un secondo che voglio guardare una cosa mi è arrivata una notifica che non capisco di cosa sia. Ah sì, un messaggio da qualcuno di Instagram. Ma non, non preferisco non leggere tanto, beh, non è nulla di importante. La leggerò almeno, almeno quando entro su Instagram, la leggerò quando entro su Instagram. Quando avrò l'accesso a Instagram. Anzi, l'accesso ce l'ho perché l'ho appena, appena letta la notifica di Instagram. Era un messaggio di Instagram da parte di qualcuno che mi segue, però. Oddio, questi, questi capelli qua non vi dico cosa mi sembrano. <ride> Vabbè, e niente, ragazzi miei, era per dirvi che non so quanto sarà lungo questo video. Perché temo che sarà lungo tantissimo. Cosa ho combinato oggi? Nulla di buono perché tanto ero tutta ferma a casa. Mm. Mi, mi, mi starete chiedendo se per caso ho aiutato mia nonna? Sì, un po' l'ho aiutata. Un po', un po' cosa vuol dire, sì o no? Vuol dire di sì, solo che alcune cose lei si ha fare da sola perché i nonni sapete come sono. Si fu certo, aiutati, ma a un certo punto se una cosa non la sai fare bene, preferisce farla da sola. Quindi vabbè, lasciamo perdere, no? Perché? Perché che ha 80 anni non voglio discriminare io 80 anni, però ha detto se non sei buona lascia perdere, faccio io che è meglio. Cos'era? Non mi ricordo neanche più cos'era perché tante cose mi hanno fatto fare tutte assieme, correndo, correndo. Non mi ricordo cosa mi ha fatto fare, non mi, non mi crederete ma è la verità, non mi ricordo cosa mi ha fatto fare. Allora, ho lavato i piatti, ho lavato per terra, in cucina, in sala perché la sala è divisa dalla cucina e vabbè, ho pulito il bagno la camera non l'ho fatta però la sua perché se la fa lei le piace farsela di più lei cioè vorrei dare una mano ma lei in camera mia no, non mi può entrare perché non ho capito il perché ma i dettagli il resto invece in camera mia ho, ho spazzato stamattina e oggi pomeriggio insieme a voi dopo la verità. Come avete visto voi, ci lavate partecipi anche voi, ho fatto il letto. Lavate i piatti, lo lavate di sera, perché è così. Mentre per quanto riguarda la, ehm, la pulizia della cucina, l'ho fatta, fatta insieme, a me, ma un po' l'ho fatta lì perché lei ha più forza di me. Non, è che dico, non voglio dire che è una vergogna che non abbia forza io, però dove non riesco a arrivarci io, dove non posso salire io sulla sedia, sale lei voi direte ma sei matta o cosa non sono matta ragazze tutte e due siamo malconci di, salu di salute e tutto quanto vorremmo prendere una donna per aiutarci ma al momento ci sentiamo di fare tutto noi e non mi sembra neanche giusto Già, cioè, non mi sembra giusto vedete se guardo di là perché non vorrei che fosse arrivato mio zio e poi comincia a rompere le scatoline perché sempre tutto lui da ribadire. Vabbè, okay. non commentare. Non vorrei scrivere di dire nulla perché non voglio dire troppe parole, però andiamo avanti col video che è meglio. Eh, cosa vi stavo dicendo? Che eh, non, non abbiamo voglia di fare tutto noi assieme anziché pagare una persona per aiutarci dove nei punti non abbiamo, dove non arriviamo in casa a pulire. Ma questo è grave, che non vogliamo nessuno, perché siccome che le cose ce le abbiamo cioè le, le, le, le, le, come dire, le disponibilità economiche ce l'abbiamo. per avere una donna in casa, però almeno momento non si fida, non lo so perché non si fida, non si fida e non si vuole soprattutto in mezzo alle scattoline, nessuno, vabbè, ognuno la pensa come vuole, però è la verità, non si vuole aiutato da nessuno, io non capisco perché, se non che da me dice finché ci sei tu fallo tu poi quando non ci sarò più io lo farai tu da sola ho detto ma sulla scala io non io non io devo salire non posso non salire no perché se ti fai male al ginocchio poi cosa fai il dottor, il dottor il dottore il dottore che ti ha operato non c'è stavo per fare nome non posso farlo vabbè un dottore c'era ad Alghero adesso sarà in pensione in pensione di sicuro no Senz'altro che sarà in pensione, quindi se mi faccio male al ginocchio, chi mi raccoglie da terra a me? Nessuno, quindi mi tocca per forza di cose. Ah, stare attenta a non salire troppo sulla scala, neanche sulla sedia, da nessuna parte, però eh, ragazza questa è la prassi. Se mi faccio male, io, vabbè, sulla sedia posso salire una volta a mettere una tenda, una cosa così, sulla, sulla porta, qui di qua. Però sulla scala devo stare attenta come metto i piedi perché se sono dolori, posso fare molto male, non male, malissimo. Quindi devo stare attenta con il ginocchio, non sia che me lo sfracelo del tutto. Oltre ai piedi, vabbè, più ginocchio che i piedi. Comunque la scala è sempre un'arma un pericolosa perché se, come tante armi, ci sono in giro, comunque la scala secondo me non va sottovalutata quando va bene. Sto dicendo già che si, sì. comunque, ci siamo capiti, la sostanza è quella. Che io ho tante cose, tante disponibilità economiche, ma non posso, cioè, nonna non se la sente perché non si vuole troppo spiata in casa, cioè, sc scroccata in casa, da, o donne di casa o padanti. Perché badanti va bene, a ah, me mi interessa più che altro che riusciamo a. Um, come dire accoglierci casa anche da soli ma anche con una persona che viene qua a aiutarci una volta due settimane, tre anche perché no? Vabbè, sarebbe anche meglio due, che, che ne so. Vabbè, poi a seconda di come decide mia nonna o la, la, la, quella che verrà. Al momento non è deciso niente, non è, al non è deciso niente però avrei preferito che, che, se, che fosse venuta una persona a darci una mano, ma non è così. Allora, per modo di dire ho eh, una persona che mi sta aiutando a me psicologicamente, dell'educatrice, l'educatrice, eh, però il resto me lo faccio io, cioè mi gestisco io i giorni della settimana, la sola. Sto cercando io di auto aiutarmi. Se vedete che guardo di là è perché se arriva mia nonna e eh, non ha ancora fatto niente di tutto ciò, cioè nel senso ho una scatola da recensirvi, però ve la recensisco, ve la aiuto. Eh, ve la recensisco al prossimo video e quindi niente. Aspettate un secondo, allora. come qua, fatto. Dunque, voi direte: fatto cosa? <ride> esatto, fatto cosa? Avevo una scatola di dentif dentifricio da recensirvi. Il dentifricio lo sto ancora per finire perché siamo agli sgoccioli, ma noi ci siamo. Ehm, aspettate un attimo, mi metto meglio, ok però la devo mettere a posto insieme alle cose dei prodotti finiti insieme alla busta dei prodotti finiti beauty mangerecci quel che è basta che la metta a posto perché se ritorna lei e mi becca con la busta che sopra la busta si sì, sente eh? a me con la scatola che sopra con il mobile lì che sto ora adesso io non, voi non vedete perché siete girati da questa parte eh me la butta quindi ha detto quando il mio ritorno se non vedo se vedo ancora con la scatola di dentifricio sul mobile ancora le posizionate lì te la butto quindi sei fregata quindi ora la recensisci quando è il momento o io te la butto ne ha ragione anche se per me non è ha tanta perché non ha sempre ragione ma devo dire la verità i nonni in un modo o nell'altro dovrò dire come voi o come altre come tutte le della dell'umanità hanno eh sempre ragione, sempre ragione da vendere, la verità è vero, io voglio dare torto a mia nonna ma non è così, perché se voi date cioè se io, più o meno, parlo per la mia esperienza se io non do ragione, ho quasi sempre a mia nonna mia nonna poi si scavola come una iena perché c'è ragione, non posso fargli testa mia quindi ad ogni modo, ragazze, preferisco di più non, come dire, non eh, non a cavolare troppo, è vero, a volte le ho dispiaceri in un modo o nell'altro, ma poi anche in ritardo o meno, perché sono fatta così io, è la verità, sono strana, ma è la verità non sono strana, invece sì, eh, in un modo o nell'altro, le, le chiedo scusa in ritardo e, e sì, però poi ricomincio da capo, perché sono fatta così. Ho delle patologie che tante volte... Quando mi dicono basta, non è sempre la stessa cosa, non è sempre così. È vero, eh, bisogna capire quando c'è un no, oppure bisogna capire quando, quando eh, ti dice una persona basta, devi finirla. Invece per me non è sempre così, perché queste patologie sarà la scusa, sarà che io non sono tanta granché come persona, però non c'entra niente. Secondo me devo capire quando è il momento di smetterla quando è il momento di rompere meno le scatoline vabbè sì adesso mi sta utaccusando senza che non ce ne bisogno, ma voi non, non, non siete come 24 ore come mia nonna come... quindi non so se mi spiego bene però quando mia nonna mi dice non, non mi rompere le palle non è il momento quando vuoi una cosa quando stai cercando una cosa o quando pretendo una cosa insomma per ogni qualsiasi cosa io chiedo, faccio, dico, bla bla bla se no, no, se, do, se devo chiedere una cosa o fare una cosa, sempre devo dipendere da lei oppure se la, me la voglio prendere da sola, se è in casa, qualsiasi cosa tipo voglio mangiare, mi, mi preparo da sola io il cibo se voglio fare una passeggiata, posso farla però devo dire sempre a lei dove vado, dove non vado, giusto, così infatti tipo, eh, sono in giro, dove sei, con chi sei, e così eccola, e vabbè preoccupata la nonna è sempre la nonna e vabbè. Però le devo dire Dove sei? Cosa fai? Cosa non fai? Torna l'estra? Cioè torna presto a casa Lo metto cioè, tipo calorese Parlo ogni tanto Scusate se, se mi esce in automatico Di parlare calorese Ma è la verità, parlo così Perché sono in Sardegna, e sono sarda Quindi torna presto Vieni verso, verso il mezzogiorno O luna, ma basta che torni presto a casa Niente ragazze questa era quello che volevo dirvi, ma anche perché eh, raga, non è possibile che devo sempre non dare retta a lei. Devo darle retta perché d'altronde è lei che mi ha cresciuto, educato, calzato e tutto quanto. Calzato, di vestito, vestita, ho tutto quello che volete voi, ma come dite voi è vero, la devo dar retta. È vero, non sono molto autonoma in certe cose, però me la cavicchio la grande con altre cose, non sempre. Dipende da quello che devo fare o pensare, eccetera. Non in tutto ci arrivo, ma in quello che posso arrivarci cerco, cerco di usare, cavolo, a, la a connettere il cervello in qualche modo. Non sempre ci riesco, ma più delle volte riesco. Ecco perché non è facile la mia vita 24 ore. Anzi, non è facile neanche la vita mia nonna 24 ore con me, tutti assieme. Ecco perché abbiamo l'educatrice, per distaccarmi da lei e anche perché io voglio uscire fuori da casa e fare altri tipi di esperienze. Cosa vuol dire? Stare a contatto con le persone, socializzare, e che lo sto facendo sempre quando esco a fare video vlog, socializzo con voi, ma non solo, anche con altre persone che incontro per strada, ciao, come stai, come va, bla bla bla, cosa hai fatto di bello tu, ieri, domani, così, eccola, insomma... Una chiacchieratina, scambiare quattro parole, non è nulla di male, anzi, più si scambiano quattro parole e più si sta insieme all'aria aperta, che nessuno fa una passeggiata, ti toglie un po' dei brutti pensieri che, che ho io, tipo voglio fare brutte, voglio fare delle stupidaggini, non le faccio perché sono all'aria aperta e non ci penso e quindi mi sono dovuta spostare qua. Scusate il cambio di location, ma mi sono dovuta spostare perché. Mm, semplicemente per il motivo che eh, tra un poco devo spegnere la telecamera mi si sta scaricando il telefono ma va? sì allora alla fine eh, siamo giunti al termine di questo video perché sennò veramente non ce la faccio a montarlo non modifico nulla ragazze, perché sennò vi stancate magari vi stancate anche all'istante già dall'inizio del video quindi preferisco dirvi la più sincera opinione sì mi ha una ragione di certe cose ma in altre vabbè ha sempre ragione in ogni modo ha sempre ragione quindi non lo so ragazze preferisco che in questo momento um, ci sia l'educatrice perché è meglio così però per il momento l'educatrice è meglio che ci sia e, e niente oggi mi ho fatto la spesa tra l'altro non ho fatto video sbagli della spesa perché non mi è sembrato il caso però intanto l'altro giorno che sono andata ho preso le mie amate veline quelle qua le veline soft dream, non so come farvelo vedere, però sono queste, e niente, ehm, oddio, questo cosa sta cadendo, Sto pochette, con dentro il mio fondotinta, se cade, cavolo, si rovina, cioè si rompe, perché è di vetro, e niente, cosa dirvi di bello? che sto testando da tanto tempo, a proposito di spesa con l'educatrice, sto testando fior di magnole, questo qua, leggione intima, personale questa qua e direi che è molto buona aspettate un secondo non c'è verso ragazzi, mi tocca registrare con il video numero sottofondo allora, per dirvi una questa è protezione dedicata alla famiglia malva non l'ho trovato boh. non so di trovarla, allora quella la malva c'era un bagno, ce l'avevo un bagno perché l'ho terminato e qua dentro, in questa busta che non so quando vi recensirò però intanto eh, vi do il mio giusto feedback per quanto riguarda quello che sto utilizzando in questo periodo allora per altri tipi di feedback di prodotti che sto utilizzando ve li, darò, ve li, ve li farò recensire anzi ve li recensirò in un altro momento comunque questo è molto buono anzi è buono perché mi sta piacendo ed è la FOMIL ma no, va. manca uh, ciao ne proprio non c'è perché è solo come mille comunque mi sta bene è buona è, è buona come prodotto allora ce n'è aspettate un secondo se trovo davvero la confezione qui 300 ml di prodotto per un PAO di 12 mesi vi sono vedete non so cosa si possa mai vedere allora finalmente è finito si sì, 12 mesi di PAO 300 ml di prodotto Comunque niente ragazzi, questo era tutto E adesso vi saluto perché veramente Non so come farò a caricare questo video Perché in modalità bassa Alta non credo che ce la farò mai Però penso che in modalità bassa Potassi che mi carica E eh, lo so, voglio dire allora Che cosa l'ha fatta fare questo video Se poi non ti riesci di caricarlo in modalità alta Ve l'ho detto mie, eh, ragazzi miei Ragazzi miei La connessione non è quella che vogliamo noi Quindi anche se ho messo la fibra, non serve la mazza, perché tanto non me la carica all'istante. Quindi ci saranno ore e ore di caricamento e magari poi non me lo carica per niente. Quindi andrò di modalità basse, E buona lì. Già, niente ragazzi. Allora, non l'ho detto all'inizio, ma, ma lo dico adesso alla fine del video. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto mettete un bel dislike. Eh, perché no? Noi ci si vede in un prossimo video. Magari recensioni, make up. Non ne ho idea. Ah, vi metto il link di altri canali YouTube che ho eh, perché ho altri canali, ragazzi. Forse non voi che lo sapete, sì, ve lo ammetto. Non voglio negare nulla. Voglio essere più sincera possibile. Almeno quello che voglio io. e quello che posso, ho altri canali YouTube. Se non perché ho, fa ho aperto da tanto tempo blogger youtuber di un canale che chiama così se volete mi seguite lì che io sono il blogger youtuber allora lì metto vlog, anche recensioni per la casa cioè recensioni per la casa per i prodotti per la cura della casa e, e tanto altro ancora la mia vita reale Metterò la mia vita reale perché ho intenzione anzi che metterla qui la mia vita reale come sto facendo in questo istante la voglio mettere in un altro canale Sempre che mi venga in mente, comunque, se mi va, iscrivetevi qua sotto al mio canale YouTube, che sarebbe questo, ma anche l'altro. Blogger, youtuber, eh, youtuber, basta. Poi seguitemi su Instagram e su TikTok. E basta, non dico altro perché non voglio annoiarvi troppo. Ciao, un bacio ragazze, buona vita a tutte. E che ne so, ci vediamo al prossimo video, che ne dite? Sì, dai, ciao. E scusate per il casino della... della um, come si dice... della... non viene in mente... della... Um, vabbè ci siamo capiti, spera è di riprire la stufa pellet e adesso sto mettendo la pellet appunto se sentite rumori strani tutto a posto, tutto la, nella normalità, sta mettendo semplicemente la, poi, la pellet perché se la stessa pellet che si scalda a fare se, se non c'è la pellet, costa un tantino, ma non è così tanto, perché dipende da dove vogliamo noi. Dove andiamo noi, non dove vogliamo, scusate, dove andiamo noi, costa di meno. Quindi, tanto di cappello a noi, ma anche tanto di cappello a chi ce la vende. E niente, noi ci seguiamo al prossimo video. Baci, baci, baci. E, e che ne dite? Se, che ne dite di vederci in un altro video, magari vlog nell'altro canale ripeto vlog vi metto tutto nell'info box se mi riesce ok no ma è tutto ciao ciao ragazze